Benvenuto Maurizio Graffio Mazzoneschi, davvero un piacere averti ciao, con me. Ciao, grazie mille, un secondo che sistemo il microfono perché credo di star parlando malamente. No, ti sente bene. Si ti sente sentiamo bene. benissimo, okay, okay, grazie. Grazie, grazie, grazie. Maurizio, si, mille. Maurizio si definisce esperto in tecnologie della comunicazione, programmatore e formatore ma in realtà non è classificabile mille cose Maurizio... E infatti c'è mezz'ora di tempo perché questo <ride> è un gran chiacchierone <ride> e davvero siamo felici di in questo esperimento perché in qualche maniera io a livello molto più basso però condivido con te la passione per il software libero io come utente, te come sviluppatore sistemista e quant'altro e quindi sono felice di essere qui su Jitsi, che, che sta funzionando veramente molto bene, ospiti di Oresta a casa, fantastica iniziativa che pone eh, il, il problema e quindi l'argomento che vogliamo affrontare con te, di quali sono le risorse a livello di connessione e sistemistiche, software e quant'altro per cercare di migliorare eh, lo stato di cose presenti grazie alla tecnologia e in merito cosa ci puoi raccontare carissimo ma guarda intanto grazie mille per, per avermi invitato è sempre un piacere Enrico fare, condividere con te pezzi di, di strada perché poi sono tanti tanti anni che possiamo dire insomma non ti offendi se ti do del vecchio quanto me o quasi quanto me diciamo io poi ti mostro peggio si <ride> Sì, va bene, non è vero, comunque insomma, eh, quindi grazie, grazie mille e di, di darmi questa occasione perché io vorrei, ho, ho colto un po' la, la, la dipendenza, ho colto la, la prima D della, della vostra iniziativa, quindi della, le dipendenze, per parlare però non delle dipendenze che normalmente, come si intendono normalmente, quindi le dipendenze personali, dai social network, da, da, dalle device, che pure, diciamo, eh, grosso modo esistono e che, di cui si parla abbastanza diffusamente, ci cominciano ad essere un sacco di persone che, che ne sanno tanto e probabilmente anche più di me. Ehm, volevo però invece soffermarmi sulla questione delle dipendenze... Eh, dovute un po' all'architettura, alle scelte architetturali, commerciali ed economiche della rete internet e, e, e nel farlo eh, mi piace anche un po' indicare eh, quali potrebbero essere le alternative per uscire da queste dipendenze, insomma. questa mi sembra, mi sembra il... In questo modo mi sembra di cogliere ecco, lo spirito della, della vostra iniziativa. Le, e, e in particolare eh, di, di tre cose eh, volevo, volevo parlare. Eh, sì. Dell'architettura dell client-server e del cloud, per cui pare che senza il cloud non si possa vivere. Eh, del, della questione del lock-in determinato dai software proprietari e eh, non solo dai software proprietari ma anche dall'atteggiamento delle aziende che loro lo chiamano fidelizzazione ma insomma in realtà eh, si tratta di lock-in e poi dei eh, monopoli delle dipendenze eh, create dai monopoli queste, di, di, di questi tre aspetti diciamo, di queste tre dipendenze ecco. siamo tutti orecchi Grazie, grazie, <ride> spero di non deludermi. <ride> va bene, e, allora eh, partirei dalla questione architetturale, ok, allora eh, eh, prima di parlare del cloud parlerei, vorrei parlare dell'architettura client server, ovvero noi siamo eh, abituati, ormai non c'è servizio internet che eh, non funzioni in questo modo, noi siamo i client, il nostro computer è il client che fa delle richieste a dei server che per l'appunto ci servono la risposta alla, alla nostra richiesta. Eh, è quello che succede normalmente con un browser, no? A, a, anche in questo momento eh, io, ho fatto, io tramite il mio computer ho fatto una richiesta ad un server invocando la URL, da 2 Certo, è, nascosto, è nascostissima cosa, cosa? è nascostissima l'url. ah ok ok d'accordo hai ragione hai ragione sono, sono un pezzo, ma ragione. Enrico non sfugge nulla eh. Eh, ma ha ragione ma è prof dentro è prof inside eh, speriamo che non mi metta una nota comunque anche in questo momento Scusatemi, e quindi eh, io ho fatto una richiesta ad un server che, eh, che mi offre questa risposta e la risposta nel, nel, nel caso specifico è di mettermi in comunicazione con voi. Eh, ma la stessa cosa avviene quando io faccio una ricerca su Google, per l'appunto, io, io il mio client, che è il browser tecnicamente, fa una richiesta a... Eh, a Google che è il server che fa una serie di operazioni all'interno dei propri database che credo abbiate spiegato eh, eh, molto bene prima insomma io vi ho seguito distrattamente ma penso che l'abbiate spiegato perfettamente e, e mi serve la sua risposta ok allora a questo intanto qui eh, la prima questione è evidente che io sono in una posizione subalterna al server il client è in una posizione subalterna al server, ovvero se è in una posizione su subalterna al server, è in una posizione di dipendenza dal server. Certo. Quindi qui è eh, svelata la prima dipendenza. Okay? Eh, D'accordo, dice ma come potrebbe funzionare? Eh, allora eh, io vi, vi chiedo, eh, voi, eh, qualcuno di voi se lo ricorderà e penso anche qualcuno degli ascoltatori, che, eh, quando eh, prima che, che ci fossero i canali Telegram che, che ti danno il link, come succede ora, che capita che ti danno dei link per andare a scaricare il film che vuoi vedere, eh, esistevano dei sistemi. Che esistono tuttora per la verità, eh, io a volte li uso: che, eh, ehm, che si. Che, torrent tanto per fare un nome con i, le varie declinazioni o eh, emul era un'altra di queste declinazioni che si basano su un modello su un'architettura peer to peer cioè eh, un'architettura di nodi tra pari d'accordo cioè, la, la, la, la, la definizione è eh, in una rete peer-to-peer, -peer, tutti i nodi hanno il, il medesimo ruolo e possono comunicare direttamente tra di loro. Non c'è bisogno di una mediazione di un nodo centrale, cioè di un server. Okay? E e questo, tra l'altro questo modello costituisce un'alternativa una una anche molto, molto efficiente rispetto alla, alla, alla gerarchia client-server. Quindi quando volevamo scaricare un file lo cercavamo all'interno di una rete peer-to-peer, -peer, il file eh, poteva risiedere in più di un, di un nodo, in più di una... Eh, di, di, di, di un nodo facente parte della rete peer-to-peer -peer, e quindi eh, era possibile eh, non essere dipendente da un singolo... Eh, server da un singolo nodo, quindi da un singolo server, ma se quel server era rotto, se era down, se non era raggiungibile, se l'avevano sequestrato, eh, se aveva deciso di non far entrare proprio me per qualche motivo io potevo sempre andarlo a prendere da un altro dei nodi in cui era presente questo, questo... c'entra qualcosa la notizia recente del browser breve che ha integrato l'ipfs che sto condividendo con immagini? guarda eh, se devo essere sincero non, non, diciamo cominciano ad esserci dei protocolli che vengono inclusi Brave è uno di, questo, di questi, ma per esempio ci sono dei, dei protocolli di, di streaming anche eh, che utilizzano questo genere di, di architettura. Eh, qualcuno comincia a, a, a riutilizzarla, anche, que, anche alcuni progetti di, di sistemi operativi distribuiti ne, eh, ne, ne cominciano a fare uso. Ovviamente eh, la tecnologia va avanti, le idee migliorano eh, e quindi il, il, anche l'architettura la, peer-to-peer eh, -peer, eh, eh, migliora e non è esattamente come la precedente. Questo eh, di, di Brave, per esempio, quando parlavo di efficienza, per l'appunto Brave, eh, eh, dice proprio questo, no? lo leggiamo nelle prime righe di quello che stai facendo vedere, che rende più veloce il web, perché Perché invece che scaricare, ammesso che io, io, io eh, nodo, in questo caso abbiamo sempre di un'architettura client-server con integrati dei, dei modelli peer-to-peer, -peer, perché rendono, la rendono più efficiente, perché la stessa cosa la posso scaricare da più nodi contemporaneamente e quindi rendendo più efficiente la banda disponibile. Eh, che succede? Che eh, evidentemente questo modello eh, non era troppo comodo eh, a, a, a coloro che poi sono diventati dei monopoli, sostanzialmente. È una gestione centralizzata. Cioè... E quindi è chiaro che i vari Google, Facebook e così via hanno spinto eh, per avere una, una gestione centralizzata, per rendere eh, quindi i, i clients sempre più eh, dipendenti. Peraltro l'assurdità è eh, l'assurdità, io la chiedo, secondo me è un'assurdità, però, insomma, diciamo, la particolarità di, di, questa, di questa scelta risiede anche nel fatto che proprio ora in cui ogni de piccolo device che ciascuno di noi ha in tasca ha una potenza di calcolo e di memorizzazione che è enorme. Ci sono, ci sono dei server che tuttora magari sono vecchi e stanno ancora online e, e svolgono degnamente il proprio servizio e sono molto meno potenti di un cellulare, di, di, di uno smartphone che, che abbiamo in tasca. Quindi diciamo anche dal punto di vista dell'efficienza dell e dell'ecologia dell di questa scelta, sicuramente, sicuramente non è una scelta... Mh, Oculata va dal mio punto di vista. Se si pensa al confronto tecnologico fra gli smartphone che abbiamo in tasca e la dotazione tecnologica di razzo che è andato sulla Luna ai tempi dei tempi esatto. del video e insomma. Esatto, esattamente. Che succede poi a questo punto? Che eh, la tecnologia, i server che dice: sai, vabbè, ok, c'è. Cioè, c'è una situazione di dipendenza da parte dei client verso, verso i server però ognuno di noi potrebbe avere un server no lo mette da qualche parte e, e, e, e, e avendo le competenze tecniche e, e un po di soldini e quindi sì è vero c'è una forma di dipendenza del cliente verso il server ma il server ce ne possono essere talmente tanti che eh, la dipendenza è diluita ma a questo punto interviene il cloud, perché Perché ribaltando completamente tra l'altro il, il concetto iniziale di cloud che era, quindi, che era legato al decentramento, goccioline decentrate eh, goccioline di vapore decentrate nell'architettura della rete invece no, adesso eh, c'è una ulteriore centralizzazione per cui chiunque più o meno, vuole avere un server, si rivolge a dei fornitori di cloud e anche qui eh, la questione dei, de, de, de, del cloud chiaramente eh, rende ulteriormente eh, dipendente non solo il client dal server, ma anche coloro che vogliono offrire dei servizi attraverso l'architettura client-server e quindi che vogliono avere un server, li, li rende ancora eh, li rende anche coloro che vogliono offrire i servizi dipendenti da questa, eh, da questo modo di organizzare il, la, la, la distribuzione dei server si dice che ci sia una, una, eh, una convenienza eh, diciamo dal punto di vista tecnologico della possibilità di scalare eh, della, del costo cosa per la quale, eh, io sono in sulla quale io sono abbastanza in disaccordo, non è vero che costa meno il cloud, forse ci sono un'altra serie di, eh, di, di, di eh, diciamo, eh, vantaggi, quali quelli che se c'è un picco di richieste molto forte nel mio server, è facilmente espandibile, quindi magari sì, in alcuni casi può essere effettivamente utile, quello che è certo però è che eh, rende la dipendenza ulteriormente forte Ecco, quindi questo è il, il, il primo punto eh, dal punto di vista architetturale la, la scelta del client server e poi del cloud è, è una scelta che eh, necessariamente porta verso la dipendenza e, e quindi hai voglia a parlare di ah però la dipendenza è brutta e cattiva ma in realtà le scelte dei colossi e di chi ha deciso quale dovesse essere l'evoluzione di internet eh, porta ad, ad una dipendenza eh, come se ne esce? Eh, se ne esce appunto eh, volendo mantenere l'architettura client-server se ne esce cercando di fare in modo che eh, sempre più persone possano eh, accedere a degli hosting eh, non in cloud o comunque, sì, non in cloud, eh, in qualche modo liberi. E poi se ne esce eh, eh, cercando di eh, riattivare delle, de, de, e, e rendere nu nuovamente possibili dei, dei modelli peer-to-peer. Eh, non voglio dire che sia semplice, dico però che esiste una via di uscita per liberarsi da questo tipo di dipendenza. Certo, no, secondo me mh, i piani potrebbero essere due, uno di in, in, in, entrambi individuali e collettivi, insomma, un piano secchio ma anche un piano politico. Cioè io vedo anche la mancanza dell'Europa, ad esempio, no, nel proporre, non dico dell'Italia, per carità, ma dell'Europa nel proporre alternative. Alle grandi soluzioni oltreoceano, se Google può posare un capo transoceanico, Elon Musk da ieri ci offre la connettività internet abbastanza caruccia dai suoi satelliti. Voglio dire, l'Europa cosa sta facendo? No? E... AIX. E, questo, e questo si riflette anche sulla cosa pubblica, no? Per scarsi sì. un po' gli argomenti agli altri che credo volessi trattare. La questione anche delle didattiche a distanza, su quali servizi, come, come fare formazione, eh, però alla fine ho bisogno di banda e di infrastrutture. E se eh, non si muove l'Italia, se non si muove l'Europa a livello alto, poi è chiaro che bisogna comprarli da oltreoceano, uh, no? Non so, forse è una riflessione un po' ingenua perché ah, le, beh, le no. tecniche sono limitate. Eh, no, eh, diciamo questa è, è, è certamente la, è, è tutto tutto sommato, questa è la posizione dei sovranisti digitali, che in un'ottica di riduzione del danno è anche condivisibile, ovvero eh, più, eh, più è vicino il mio, la, la, la, la, il mio fornitore di dipendenza, no? più mi è vicino e più ho la possibilità un minimo di controllarlo, per cui appunto quello che dici te, se l'Europa e l'Italia investissero in infrastrutture, non saremmo costretti a andare a, a, a prendere la connettività e le piattaforme eh, oltreoceano. E qui secondo me si lega a questo punto, pensavo di parlarne eh, come terzo punto, ma eh, mentre ne parlavo e dopo la cosa che tu hai detto, si lega eh, enormemente perché la questione dei monopoli quella è, è un'altra dipendenza pazzesca, allora l'architettura la, la, client server e il cloud con la miopia de, dell'Europa rispetto all'investimento nell'architettura nell ha portato a dei, eh, de, dei monopoli giganteschi no? tantissimo in termini di di, eh, di connettività di cloud ma tantissimo anche in termini di servizi eh, sì. diciamo io a, a, al di là dei vo, volevo vorrei evitare di, di andare così dice di, di vincere facile no e quindi parlare del motore di ricerca oppure del del, del di microsoft eh, con, con tutti i, i suoi servizi office eh, compagnia cantando e, e volevo e volevo mettere l'accento invece su, su altri tre aspetti e allora il primo è proprio quello quello relativo a, a, al client singolo alla persona allora noi usiamo tutti quanti usiamo dei browser ora questi browser eh, eh, durante il corso degli anni, eh, si sono, eh, quelli, quelli più usati si sono ridotti fortemente. Ma non solo si sono ridotti si in, sono numero, in numero, si sono, sono ridotti in numero, no? Sì, sì. Ma, eh, ma anche quelli più utilizzati, eh, Chrome, ovviamente. Allora, Chrome è di Google e è usato, ora io le statistiche non le ho, non le ho guardate, ma insomma... Eh, predominante, predominante. Predominante, decisamente predominante. Poi c'è eh, Firefox, che, eh, che pur essendo un'alternativa un, un per certi versi molto valida, anche libera e molto più attenta alla privacy, però guarda caso la fondazione che eh, si occupa di finanziare eh, Firefox è fortemente finanziato da, da, da, da Google Chrome mm -hmm. tanto che eh, alla fine eh, lo stesso Edge il, il browser eh, di Microsoft quello che ha sostituito Internet Explorer e così via è basato sul motore di Chrome Chromium <ride> Ah, esatto. Allora, qual è, qual, è, qual è il punto? Sono rilasciati come, eh, come software libero, peraltro, eh, sia, sia Chromium, sia Firefox, eh, e forse anche la parte di motore di Edge, visto che è basato su Chromium. Però il problema è che il fatto che vengano utilizzati questi, eh, esclusivamente questi software, Esclusivamente no, ce ne sono altri. Io, per esempio, uso anche opera, oppure adesso è venuto fuori, giustamente tu hai segnalato Braze, eh... che si basa su Chromium per peraltro, peraltro. Ma guarda, io non e... ho indagato, ma forse anche opera si sì, basa su Chromium, sì, sì, sì. Eh. adesso di sì. Ecco, però, vedi. secondo me, scusate, volevo fare una considerazione. Infatti, secondo me, open source è un concetto diverso, nel senso che. Tutti questi software, anche Android, in che prendo il caso, come dicevi te, bellissimo l'intervento, grazie, anzi, di nuovo. E quando ragionavi no, giustamente di Chrome, no pensa ad Android, che è sempre il sistema operativo di Google, e Chrome è open source, perché in questo modo è molto semplice sfruttare, tra virgolette, diamogli la parola che vogliamo, il lavoro gratuito della community. no Quindi, l'open right, right. source, tutte le grandi major, tutte le grandi aziende, stanno andando sull'open source, un altro conto è il free software che è un concetto secondo me è appunto differente, quindi sì. Ora ormai l'open source ha completamente sbancato, anche Microsoft è andata verso l'open source proprio sì. perché non fa debug eh, e utilizza l'apporto utilizza gratuito volontario. Nel, mh, è entusiasta sarebbe interessante fare le tre ed il digitale: una sarebbe sicuramente l'entusiasmo per il digitale, e eh, che poi alla fine è il lavoro eh, gratuito, fondamentalmente. Quindi, sì, sì, era. È... Sì, sì, sono stra perfettamente d'accordo. Io ora, mh, diciamo, vabbè, sono stra d'accordo. Non, non, non volevo sicuro. entrare così nel dettaglio, ma hai perfettamente ragione. Quello che volevo mettere in risalto, invece, è una conseguenza di questo monopolio che ovviamente, che soltanto dà dipendenza a, a, agli utilizzatori finali, perché alla fine utilizziamo praticamente tutti lo stesso browser, e a un certo punto decidessero che questo browser muore noi ci troveremmo sostanzialmente senza browser quindi accidenti si è forte ma poi ha anche un'altra conseguenza questo monopolio ovvero che gli standard che vengono definiti dal, eh, dal da mm. il web che fino a un po' di anni fa erano definiti dal b 3 c e che infatti erano ora brevemente brevemente brevemente sul tecnico esisteva l'XHTML, il che voleva dire separare i dati che stavano dentro l'XML da come venivano rappresentati che, che venivano diciamo, eh, stilati. Eh, questa cosa non, era, eh, non, non piaceva a eh, Chrome, a, principalmente a, a Google, non piaceva e quindi eh, l'XHTML è morto eh, con buona pace del, del V3C che rispetto a questa, questi aspetti di standard non conta più niente e è venuto fuori come standard l'HTML5 che è un guazzabuglio infinito di JavaScript eh, in cui questa volta sì, facendo, usando la potenza di calcolo dei computer dei, dei client viene fatto... Eh, l'ira di Dio di cose con dei, dei pericoli anche per la sicurezza e per la privacy, non indifferenti. Quindi, ora, io mi pare di aver praticamente esaurito il mio tempo e, e quindi eh, volevo fare da questo punto di vista rispetto ai monopoli giusto un altro paio di esempi, eh, li faccio velocemente. Uno è quello di SAP, cioè tra i sistemi di back-end quelli, i, i software che usano le grandi aziende, eh, SAP, che è, che è un software per la gestione delle risorse delle aziende, delle grandi aziende, eh, SAP, che è eh, un software di una società tedesca che ha lo stesso nome, appunto. ora esattamente cosa significa l'acronimo non lo ricordo, ma in pratica il nome della società ha sostituito l'acronimo ERP, che sarebbe Enterprise Resource Planning, perché sostanzialmente quello, il, il software di gestione delle risorse delle aziende è quello, non esistono alternative, è un monopolio gigantesco. Pazzesco. Pazzesco. Poi a questo punto io guardate, direi che siccome è tardi vorrei, mh, saltiamo il resto, eh, ma eh, una cosa la vorrei dire. Ci sentiamo magari, prossimamente. Eh, come dici, Scusa. Ci risentiamo magari prossimamente se ti va. Sì, anche sì, anche Assolutamente. sì. Assolutamente. Allora, L'unica cosa che volevo dire adesso era sempre sulla questione dei sistemi di back-end Solar SolarWinds. Allora voi avrete... Poi anche i nostri ascoltatori avranno sentito parlare di questo hackeraggio che c'è stato mi pare alla fine di dicembre che è stato una, un disastro, nel senso che eh, sono entrati dentro i sistemi della NASA della difesa americana, dei, eh, del, del, del, del, del nucleare eh, veramente eh, l'ira di Dio allora questo, questo hackeraggio è potuto avvenire perché è stato inserito all'interno di un malware, credo fosse, eh, all'interno di questo software, il SolarWinds, che è un software di gestione di, di rete, che è, eh, che è adottato da migliaia di imprese, ma dalle da 450 delle 500 maggiori imprese americane elen elencate da Fortune, mm -hmm. quindi la questione dei monopoli e della dipendenza da singoli software o da singole società, introduce oltre a appunto eh, limitare la libertà delle altre imprese, delle persone eh, e anche del mercato, volendo, <ride> volendo dar retta a, ai liberisti eh, Tanto, tanto in voga, ma introduce delle falle di sicurezza pazzesche perché è bastato riuscire a, bu a bucare un singolo software in questo caso per entrare nei sistemi di una marea di aziende e di enti pubblici, è una cosa folle secondo me. E allora me. a proposito di Monopoli ringrazio, grazie. A, tuo, Maurizio, ringrazio grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, Don't believe allora, the hype, ci sta benissimo. Non so cosa ne pensate. <ride> ciao, ciao a tutti. Ciao. ciao.